Un momento d'approfondimento su una tematica quanto mai importante che crea disagi per tanti detenuti, tra l'altro il carcere di Israele come altri insomma, in Italia ha delle condizioni comunque di sovraffollamento che ormai si presentano da anni. Sì, noi oggi ricordiamo con il nostro impegno civile, professionale, politico Alberto Simeone, l'autore, legislatore, padre della omonima legge numero 165 del 98, glielo devo, glielo dovevo anche in virtù di rapporto personale ma oltretutto per quello che ha apportato, per, la, per come ha novellato sull'ordinamento penitenziario, sulla legge Gozzini. Lui mh, ha toccato delle vette importanti perché ha equiparato le persone dal punto di vista umano sullo stesso piano e che avessero un avvocato di pregio e che non lo avessero, ma eh, soprattutto ecco, sempre puntando a di evitare una desocializzazione, proprio come vuole la nostra Costituzione, quindi fedele ai dettami costituzionali, con la sua legge non ha tradito la Costituzione. Forse il sistema carcerario italiano che potrebbe puntare ancora di più sulle misure alternative, sulle misure di semi-libertà. Sì, noi siamo stati a un passo da un'ulteriore riforma col governo precedente, rappresento la FIDU, la Federazione Italiana dei Diritti dell'Uomo che all'interno ha una commissione delle persone private della libertà personale, il presidente Alessandro De Rossi, si occupa proprio, un architetto che si è occupato di edilizia penitenziaria e niente, con la Fidu portiamo avanti queste battaglie perché tutto deve ancora migliorare e tutto ancora da fare, sì. Si parla molto del futuro oltre le sbarre, chiaramente, intanto però il presente è particolarmente complicato, soprattutto in una realtà come quella di Forni dove a più riprese insomma, è stata denunciata una situazione al limite della decenza, insomma possiamo usare questa espressione forte. Sì, anche per forni siamo stati condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e questo è molto indicativo, non è possibile per noi che abbiamo una Costituzione così importante tollerare che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci bacchetti per trattamenti inumani e degradanti. La nostra Costituzione che pone al centro di tutto l'universo giuridico, sociale, l'uomo, la persona, quindi la dignità, perché noi siamo stati condannati per non aver tutelato la dignità delle persone, che e quindi la violazione per violazione dei diritti umani. Ovviamente. Dicevo, se posso aggiungere, noi come partito radicale, quello di Marco Pannella, non violento, transnazionale, transpartitico, ci siamo stancati di parlare di carcere, noi vogliamo parlare di giustizia, e come diceva Marco Pannella, il carcere è l'appendice illegale di un processo penale altrettanto illegale. Oggi parleremo di questo e anche di altro con Rita Romano, che oggi è in prima linea e che non vuole essere AICM, ma vuole occuparsi di diritti umani. Questo Stato è stato condannato, deve smetterla, smetterla.